Sì. Ah, ciao! Sì, ti ho cercato per questa cosa. Allora, sei pronta? Dovresti venire? Per eh, visionare questo film che hanno finito di girare da, da poco e eh, di portare anche qualche amico e amica perché ci divertiamo a, a controllare come vanno le cose. Eh? Ti, va bene. Ti aspetto qui, puntuale? Ok, ci vediamo più tardi. Un bacione, ciao Eva, ciao.